Salve a tutti, sono Fabio Panzavolta, Professional Scrum Trainer alla Scrum.org. Ehm, vi condivido in questo video la risposta ad una domanda che mi viene fatta spesso eh, in formazione. Qual è la differenza fra una metodologia e un framework? E perché ci teniamo tanto nel contesto Scrum a sottolineare che eh, Scrum è un framework e non una metodologia? Uh, più che un gioco semantico uh, ci teniamo a fare la distinzione perché um, è importante il cambiamento di linguaggio um, per marcare la differenza fra cose diverse e quindi uh, le, la metodologia è qualcosa che... una metodologia di lavoro è qualcosa che si può applicare in un contesto relativamente semplice in un contesto ripetibile ehm, perché una metodologia ci dà eh, le informazioni che sono necessarie per fare, un, per fare del lavoro eh, all'inizio del lavoro quindi ci dà degli input che sono utili per fare il lavoro e eh, il lavoro va a creare un determinato numero di output eh, alla fine quindi questo è qualcosa di deterministico ok? si sa dove si vuole andare, si sa come andarci ehm, e si può prevedere il risultato finale. L'esempio tipico è quello della catena di montaggio. In una catena di montaggio si ricevono dei pezzi all'inizio che così eh, non hanno senso, ehm, si prendono i pezzi, si montano e, ehm, e si ottiene eh, il risultato finale. Uh, e quindi questo modo di lavorare che viene dall'epoca industriale uh, è, si è rivelato molto efficace uh, per esempio per la costruzione delle automobili uh, per, per, tutti, per qualsiasi tipo di lavoro ripetitivo e quando abbiamo uh, c'è stato l'avvento dei nuovi lavori uh, come l'informatica per esempio queste cose qui funzionavano talmente bene uh, che ci si è detti molto logicamente, ok, allora creiamo delle metodologie uh, per fare del software, uh, le applichiamo e così siamo sicuri che abbiamo gli output uh, che ci, ci aspettiamo. Problema, um, l'informatica, la creazione di software um, sono, è un lavoro uh, che um, è immateriale, ed è un lavoro che è il risultato di eh, ricerca, esplorazione, invenzione, anche. E quindi non è un risultato deterministico, okay? anche se si tende a pensarlo, perché molto spesso le persone che eh, vogliono il software, ci chiedono di fare un software, eh, non sanno esattamente quello che vogliono ehm, e il fatto di scrivere specifiche Uh, invece di realizzare software non aiuta veramente a fare uh, ad ottenere i risultati che vogliamo e quindi uh, uh, cosa succede succede che negli anni 90 uh, si è capito che in realtà fare software come si costruiscono macchine nella catena di montaggio non era veramente ottimale, c'erano tanti problemi, problemi che abbiamo ancora adesso: eh. Eh, non rispettiamo il budget, siamo in ritardo, abbiamo, abbiamo troppo rework. Eh, le specifiche forse non erano abbastanza chiare. E, e questo succede perché in realtà, ehm, eh, non essendo nel, in, un, in un lavoro deterministico, dobbiamo in continuazione tornare indietro, andare avanti, non è qualcosa di lineare la creazione di un software quindi nel 1990 Ken Schrober e Jeff Sutherland che sono eh, i co-creatori di Scrum eh, si sono detti ma invece di, mh, di dire che la metodologia di lavoro è per forza di cose giusta quello che è sbagliato sono le persone eh, il loro modo di fare, bisogna controllarle di più eh, bisogna aggiungere burocrazia eh, eccetera invece di fare queste cose qui eh, Jeff Sadler e Ken Schrober hanno deciso di rimettere in discussione ehm, il contesto, eh, il modo di lavorare e quindi loro si sono detti, per, siccome il determinismo e, e prevedere le cose non è più possibile in un mondo complesso, per prodotti complessi, allora ehm, ci eh, cambiamo, eh, cambiamo radicalmente e eh, ci affidiamo all'empirismo. L'empirismo che consiste a... Ehm, prendere qualsiasi decisione sulla base dei risultati, di risultati osservabili del lavoro che si è fatto fino ad oggi okay? quindi per esempio vogliamo fare un software il software eh, si comincia a fare una prima funzionalità piccola si chiede feedback eh, semplicemente all'utilizzatore per sapere se è proprio questa cosa qui che vuole e, um, e grazie al feedback dell'utilizzatore miglioriamo uh, quello che è stato creato oppure facciamo qualcos'altro. Okay. Um, questo per dire che um, ormai siamo nel 2022 uh, Scrum e questo modo di lavorare si è rivelato molto più efficace Uh, di, uh, nel contesto informatico in ogni caso, ma anche um, nell'hardware, um, si è risultato efficace per um, affrontare queste situazioni estremamente incerte, questi prodotti estremamente incerti e per fare un'altra cosa che è molto importante, per concentrarsi sulla creazione di valore e non sulla creazione di output. Okay. una metodologia è qualcosa che ci permette di fare è ottimizzata la metodologia per fare il lavoro ripetere sempre lo stesso lavoro ottenere sempre gli stessi risultati e quindi andare più veloce nel creare output quello che noi vogliamo invece eh, in prodotti complessi come software eh, non è creare output perché ogni funzionalità nuova di un software non è la stessa di quella di prima è una completamente nuova e quindi noi vogliamo ottimizzare la resilienza del team eh, nell'essere capace di creare valore quindi creare valore cosa vuol dire creare valore vuol dire che io ricevo utilizzatore una funzionalità nuova Uh, che mi fa vivere meglio che mi permette di andare, andare più veloce in qualcosa che faccio che mi semplifica la vita questo è il valore ok, che poi è qualcosa di molto soggettivo e quindi è questa la differenza fra metodo metodologia o framework ed è per quello che vogliamo fare questa differenza uh, perché una metodologia è perfetta e bisogna utilizzarla nel caso in cui ci sia lavoro ripetibile però se noi abbiamo bisogno di esplorare soluzioni nuove ehm, in un mondo che cambia eh, se abbiamo molta incertezza sulla tecnologia che vogliamo usare se abbiamo molta incertezza ehm, a livello di requirements, di, di, eh, di requirements allora in questo caso qui bisogna lasciare libere le persone di utilizzare la propria intelligenza eh, la propria conoscenza per esplorare diversi tipi di soluzioni, è così che si innova anche, e per, e per poter infine scegliere la soluzione che si adatta meno, meglio al problema, magari non è la, la soluzione ottimale, ma è una soluzione che risolve il problema. Quindi, in realtà, questo, questo metodologia o framework è un pretesto per poter dire quanto è importante. Um, uh, cambiare modo di pensare uh, per adattarsi al 2022 praticamente alle, alle, sfide de, alle sfide dei tempi moderni. Quindi Ken Schrober e Gessadela l'hanno capito nel 1990. Uh, da, da questo punto in poi uh, Scrum uh, si è sviluppato e, um, e ci permette di lavorare in questo modo qui. Um, ovviamente ne parliamo in formazione, uh, formazione di professional scrum master, professional scrum product owner di scrum.org um, e uh, queste cose permettono alle persone di cambiare modo di pensare, di agire e di prendere decisioni in modo da uh, essere Ehm, capaci di creare prodotti che hanno senso e che portano valore grazie a tutti e buona giornata